lui ha vinto in un'altra maniera ha vinto anche lo scudetto ma ha vinto in un'altra maniera facendo reagire così unendo, una città che di solito si disunisce e si divide per tutto lui è uniti, non c'è uno che, che può parlare in maniera diversa come hanno fatto questi ragazzi una città che di solito si disunisce per tutto, si divide su tutto, queste sono le parole di De Rossi io l'ho trovata molto calzante è una visione che va oltre ovviamente lo sport, io saluto Marcello De Vito, Presidente dell'Assemblea Capitolina, Movimento 5 buonasera, Stelle, buonasera, buonasera De Vito, ecco mh, che ne pensa di queste, di queste parole? È un po' anche la vostra ambizione, poi al di là di come amministrerete in questi anni, o vi, o voi ovviamente avete l'obiettivo di farlo bene e noi ce lo auguriamo come cittadini, ma c'è anche questo l'obiettivo, di magari ritrovare una città più unita e non divisa su tutti, come ha detto questo giocatore della Roma De Vito? Sicuramente, sicuramente sì, di, di, di tirare su questa città, di migliorarne il livello, di far sì che sia anche una città più accogliente, più vivibile, eh, eh, però è anche una città che ieri dimostrato di avere un grande cuore, io penso che poche città no, eh, eh, possono offrire lo spettacolo che ha, off che ha offerto Roma ieri, quindi è, è anche è una città che ha, che ha grande sensibilità. Che, che ne è colto dal punto di vista proprio di amministratore della, della giornata di ieri proprio perché appunto io credo che ci sia qualcosa di più che va un po' oltre la passione calcistica ieri veramente cioè, una città si è fermata adesso emotivamente Pro... dico, una città emotivamente non è che si è fermata, qualcuno esagera fa ironia, il lutto cittadino no, però parliamoci chiaro è una città che dal punto di vista emozionale è, ha vissuto a pieno uh, l'addio di, di un simbolo che ha incarnato la città anche a livello internazionale. Lei che riflessione ha fatto, al di là dell'aspetto sportivo, David? Proprio questo che lei ha detto, che è una città emotiva, è una città che ha cuore, e quindi a Roma questo è un, è un elemento che, che conta, e eh, che quindi bisogna anche trasmettere come dire, ai, ai cittadini romani. E' mm, importante ragionarci sopra, insomma, questo anche per... Ah, per ah. Assolutamente sì, io penso che lo spettacolo che ha offerto Roma, ieri, mm. poche città in Italia, poche città in Italia possono, possono offrire. Ecco, mi sono sentito incoraggiato, eh, orgogli incoraggiato, incoraggiato, in incoraggiato e, e, e orgoglioso di questo, no? perché poi i, i romani sanno, sanno anche sopportare, diciamo, no? quindi le, le situazioni di, di difficoltà le, le sanno vivere. Oggettivamente, siamo in una fase non brillante della nostra città, quindi. Eh, è, è nostra intenzione eh, dare, il massimo, dare il massimo sforzo. Ecco. Senta, a proposito di dare il massimo sforzo, eh, io ho trovato interessanti o comunque rilevanti quello che ha detto Massimiliano Smeriglio poche ore fa, una ventina. Eh, di ore fa. Uh, Massimiliano Sberiglio, ricordiamo, eh, è il vicepresidente eh, della, regione, della regione Lazio, appartiene politicamente a eh, quello che si è capito a campo progressista di Giuliano Pisapia, sta comunque all'opposizione rispetto alla vostra uh, guida, guida politica. Lui dice guardiamo in faccia la realtà senza nessun Jacuzzo verso l'attuale amministrazione capitolina, Roma è una città in ginocchio che fatica a gestire l'ordinario e che neanche osa affrontare le sfide straordinarie che investono il proprio futuro. Lo stillicidio di grandi e piccoli problemi che quotidianamente salgano agli onori della cronaca scava come una goccia cinese il tessuto sociale della capitale quello che servirebbe è un patto per Roma capitale. Questa è la mia proposta, sospinta esclusivamente dall'amore che nutro per la nostra uh, città. La trovo una speculazione o un appello sincero? No, Deve io la trovo una cosa sensata, eh, e sarebbe giusta e doverosa, purtroppo eh, non abbiamo trovato riscontro nei, nei fatti, sicuramente non le istituzioni superiori, superiori regione e eh, Stato non, non sono stati, eh, proprio ecco, vicini a questo momento della città Le penso, mh, posso dirle ad esempio i, i mille motivi ostativi che sono mm. stati tirati fuori sulla questione del, eh, del salario accessorio tanto per dirgliene una la questione sì. eh, su, sui fondi per il trasporto locale dove c'è sempre un continuo contenzioso con la regione quindi io mi auguro che questo sia una dichiarazione a cui poi facciano seguito i fatti, altrimenti rimane una mera dichiarazione di principio, eh, cui però non fanno seguito fatti né da parte dello Stato né da parte della, della Regione. Noi nel nostro stiamo, stiamo facendo, perché ricordiamolo sempre ai cittadini, questo era il comune eh, dove il 90% degli appalti veniva dato in affidamento diretto, dove oui. i bilanci delle società municipalizzate, erano, erano fuori controllo dove il, patri il patrimonio continuava a non essere censito noi tutto questo lavoro lo stiamo facendo il piano di rientro eh, che era stato fatto nel 2014 oh, lo abbiamo eseguito quindi abbiamo fatto oh, grandi eh, e importanti eh, risparmi, risparmi di spesa le gare ora si cominciano a fare eh, penso che si inizieranno a vedere eh, anche, anche i risultati eh, di contro non vediamo che c'è questa volontà da parte delle istituzioni superiori di, di, aiutare, di aiutare Roma e ci sembra che al netto delle dichiarazioni che vengono fatte, ripeto, poi su, sulla nostra città eh, si stia giocando una battaglia politica per dimostrare che la giunta a raggi non è efficace e per giocarsela chiaramente in chiave, in chiave nazionale, questo invece non è assolutamente vero perché eh, ripeto, rispetto alle precedenti amministrazioni stiamo con fatica facendo dei passi in avanti sulle macerie che c'erano state lasciate, sul debito di, di 13 miliardi e, e via discorrendo, è chiaro che sono mm. questioni che non si rimettono a posto dall'oggi al domani e su questo servirebbe una collaborazione, collaborazione ad oggi millantata con qualche dichiarazione ogni tanto, a cui però non fanno seguito i fatti concreti. Questa mancata collaborazione comporta anche dei ritardi nell'attuazione delle, delle vostre strategie De Vito? Beh, sicuramente non aiuta, non aiuta su tanti temi, non aiuta sul, sul trasporto, non, non aiuta sui rifiuti. Anche qui si tentano di addossare responsabilità. Ma è chiaro che se viene chiusa la discarica eh, di Malagrotta, continuiamo a portare i rifiuti eh, altrove spendendo 200 euro eh, a tonnellata. Ma abbiamo un, un sistema di impianti che non è in grado di soddisfare le necessità. Eh, della città e la regione non ci supporta su questo, è chiaro che poi si, si creano eh, problemi di questo tipo quindi ripeto, su questo si sta giocando una battaglia politica, noi il nostro lo stiamo facendo, eh, abbiamo aumentato il numero dei mezzi, benché le risorse di Atac eh, eh, non, siano, non, siano, non siano floride, stiamo aumentando i livelli di raccolta differenziata, stiamo facendo le gare per la manutenzione eh, stradale, stiamo facendo risparmi e di spesa abbiamo eseguito il piano di rientro ora noi abbiamo fatto i compiti che il governo e la regione vengano incontro senza dichiararlo ma facendolo beh questo, questo è un punto insomma, di, di rimente di riflessione importante anche per, per chi ci ascolta eh, perché ovviamente poi le, le politiche locali si mettono in piedi anche attraverso dei meccanismi collaborativi no? Su, tra, tra regioni assolutamente co... sì tra regione sì, e comune. L'interesse dei cittadini, appunto, deve essere mm. la ragione e, e il faro comune. Sì, sì, no, è, è chiaro che la politica poi si porta dietro anche altre cose, appunto, le strategie, le, le, le, le, le, le questioni di. Sicuramente, però, non si dovrebbe elettorali. fare mm. sull'interesse dei, dei cittadini mm. per motivi elettorali e, e sui mm. grossi problemi che questa città ha tentando di addebitarli ad un'amministrazione. Che è entrato da qualche mese, che sta pian piano uh, razionalizzando problemi e questioni che oggettivamente nascono vent'anni fa e vivono il malgoverno di questi ultimi vent'anni. Senta, mh, che ne pensa eh, di, di, una, di questo che viene posto sotto i riflettori, la, la fuga delle aziende da Roma, Mediaset, Sky, ho letto anche della ESSO, sì quasi a responsabilizzare la, la, la città e la capitale di un disastro economico che porta alla fuga appunto delle, eh, delle aziende Sky, Mediaset, Esso e poi anche Eni sembra voler lasciare la città poi viene citato il caso di Almaviva io sto parlando ad esempio di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera che oggi parla proprio della fuga delle aziende da, da Roma che, ne, che valutazione ne dà De Vito? È sicuramente è un fatto che viviamo con grande preoccupazione, è chiaro che su questo non abbiamo una competenza diretta, il Comune di Roma non può salvare Sky o avere degli strumenti al di là di una moral suasion che abbiamo fatto in Consiglio approvando atti di indirizzo, approvando mozioni, spesso digasi per l'Italia, la scorsa settimana abbiamo fatto un Consiglio straordinario in cui abbiamo appunto invitato anche gli esponenti del comune di Fiumicino, il sindaco Esterino Montino penso che poche volte eh, in aula si siano fatte cose di questo tipo anche facendo intervenire esponenti dei, eh, e rappresentanti dei lavoratori facciamo il possibile in base agli strumenti che la legge ci attribuisce eh, e quindi eh, in questi consigli abbiamo esercitato il più possibile una moral suasion, è chiaro che... Eh, non dipende da noi, ma purtroppo ne viviamo le conseguenze negative, quindi sicuramente tutta la preoccupazione e l'attenzione del caso e la collaborazione che invocava Smeriglio dovrebbe riguardare anche questi mm. aspetti. Secondo lei è già visibile al cittadino qualcosa, qualche miglioramento della città o ci vuole ancora tempo, ma io non parlo del, ovviamente de, della situazione generale sui rifiuti, sulla mobilità, perché insomma io credo che siamo tutti tutte persone poi cittadini romani ormai la pazienza ce se la portano dietro insieme alla borsa da lavoro ogni giorno però è chiaro che, che dicevamo prima, i cittadini eh, romani esatto. sanno anche eh, Sopportare, sanno sopportare, non abusate la loro pazienza mi raccomando De Vito perché poi le risposte no, guardi, le come sa sono, prendo, sono feroci però per vedere qualche mezzo... per, per cominciare a percepire qualcosa secondo lei, c'è già qualcosa che si può percepire che magari lei suggerisce di vedere che noi nella quotidianità, nella fretta di tutti i giorni non vediamo per esempio ma guardi io prendo i mezzi pubblici tutti i giorni quindi parlo quotidianamente con i cittadini sì e devo dire che eh, mi dicono che iniziano a vedere dei, dei risultati ad esempio eh, è chiaro sappiamo qual è la situazione di Atac però anche lì abbiamo messo eh, 150 mezzi in più abbiamo rimesso dei filobus che stavano buttati nei, nei, nei depositi li abbiamo eh, rimessi in circolazione eh, mi dicono che la situazione dei rifiuti in questi, in questi giorni è nettamente migliorata anche sulle strade stiamo facendo un grande lavoro per esempio consideri che sulle strade noi prima a bilancio nella, durante l'era marino avevamo 21 milioni di Euro che è una cifra assolutamente irrisoria su un bilancio di 5 miliardi, quello che spendiamo per il mantenimento incredibile dei campi Rom ed anche su questo ci stiamo attivando eh, andando veramente a uh, ridurre questa uh, spesa chiamiamola esagerata ecco. e sulla manutenzione stradale abbiamo messo 80 milioni di euro è chiaro che bisogna fare le gare alcune sono andate a regime noi pubblichiamo quotidianamente sul sito istituzionale sui nostri profili, i lavori che stiamo facendo ecco i cittadini ci dicono questo che si inizia a vedere ecco, che Roma sta diventando un, un, un, cantiere, un, cantiere, un cantiere aperto, ecco, quindi che si cominciano a vedere i risultati tangibili di questo lavoro. È chiaro che ci vorrà del tempo, eh, eh, ci prendiamo il tempo della consigliatura. È chiaro, è chiaro. Senta, mh, per, come ultima cosa, lasciandola al suo lavoro, volevo farle una, una segnalazione proprio da cittadino, ma alla, sulla base... Purtroppo di un, di un fatto di cronaca estremamente drammatico che è il ruco del camper di, di Centocelle. Le notizie ci dicono che adesso ci sono due indagati per la strage, si tratterebbe di due persone che fanno parte sempre della, della comunità a Roma. Eh, sono due nomadi quindi sarebbe stata una sorta di, di regolamento dei conti ma adesso lasciamo alla magistratura il compito di indagare e soprattutto certo. trovare, trovare i colpevoli, no io quello che le segnalo su via Palmiro Togliatti eh, vicino all'incrocio con la Casilina proprio nello sparti traffico si sono accampate delle persone con dei camper, con delle roulotte cioè la situazione simile a quella di Centocella adesso io non conosco la loro situazione non è che le segnalo questo per eh, così indistintamente cacciarli via no, troviamogli mm -hmm. un'altra posizione, un'altra situazione però quello credo che non sia il posto proprio per evitare che ci siano altri inconvenienti incidenti di questo tipo Hanno, sono famiglie con bambini che cre appartengono credo all'etnia Roma anche loro però sono proprio in un, in un luogo così, accampati come se fosse un, camp, un, un campeggio. Come purtroppo ce ne sono molti allora, altri. Esatto. Lì l'inopportunità, un po' loro trovano dove trovano, si mettono. E Io adesso ripeto, non ci giudico. Ci eh, si, andiamo. Sì. Eh, a rimuovere, esatto. purtroppo il problema si ripropone, e qualche si ripropone, ripropone poi, da qualche Europa altra parte, da qualche però altra parte. la prima cosa che io ho pensato è proprio a quello che è accaduto a Centocella, adesso non vorrei che poi queste situazioni eh, bisogna. Guardi, io penso che noi eh, dobbiamo mm. semplicemente imitare quello che è stato fatto in Europa, eh, è chiaro che questo mm. problema persisterà e deriva dalla dalle soluzioni sbagliate che sono fa state fatte a partire dall'era Rutelli in poi e mi riferisco soprattutto ai, ai campi Rom che non hanno risolto il problema uh, um, sono stati un, un problema uh, sociale di che uh, ha semplicemente alimentato delinquenza e che soprattutto è costato ai Romani tanti soldi perché noi spendiamo mm. quasi un punto del nostro bilancio per tenere questi campi Rom. Io penso che noi dobbiamo andare progressivamente verso oh, una politica di superamento di, di questi campi Rom e a breve porteremo questa delibera eh, in giunta. E, e, e man mano, è chiaro che sarà un lavoro anche questo che richiederà degli anni, è una, è una situazione che perdura da vent'anni e che non si supera eh, dall'oggi al domani. Dal, dall'oggi al domani non si realizza l'integrazione, ma pensiamo che questa sia è l'unica strada possibile come hanno fatto altri, altri paesi europei come, hanno, come ha fatto ad esempio la Spagna che ha risolto questo problema e ha otto volte il numero dei, eh, dei, eh, dei rom che ci sono in Italia quindi sicuramente dobbiamo andare verso, verso questa direzione di superamento dei campi rom che sono state una, una soluzione sbagliata tanto sotto il profilo sociale ma anche sotto il profilo economico è una vera e propria mangiatoia e l'indagine mafia capitale ce lo insegna De Vito la lascio al suo lavoro per la città, e intanto le auguro una buona giornata e ringrazio il Presidente dell'Assemblea Capitolina per essere stato qui con noi su Radio Cusano Campus. Grazie Presidente De Vito. Grazie.